Ciao ragazzine, ragazze, scusate, non ragazzine, ragazze, come state? Spero bene, allora, quadratura pessima, ma vabbè, dettagli, aspettate che vi sistemo un po', se non mi cadete. Io non so perché questa cosa l'ho messa così male, ma vabbè, che non mi, ca che non mi cada questa cosa, perché, puh, niente, siete un po' storte, ma pazienza. Allora, nuovo video vlog barra fichericcio, come state? Spero bene, io altrettanto sto bene, mi sono riacconciata le sopracciglia perché così non ne vedo più, a parte questo mento però devo ridepilare perché è una cosa inguardabile, e niente... Dunque, state bene, io spero di sì, io sto altrettanto bene, mi vi avete visto avanti di lavare i piatti, sì, lo so, avete ragione, ho lavato i piatti con, eh, con l'acqua, da una parte che c'era il detersivo e dall'altra non va bene come era, vero? Vabbè, decidete sì, lavare i piatti come dite voi, e vero avete ragione, avete pienamente ragione, lo so. Tra la volta le lavo acqua, al prossimo video la laverò anche quando, prossimo, quando non faccio video Di lavarli con l'acqua ehm, Che corre insomma, con l'acqua corrente Perché se no così c'è uno spreco in più di, di acqua Non so come, avete, come ho letto nei commenti però avete ragione In effetti già, è vero e, Dunque, cosa volevo dirvi di bello eh, vi ho appena registrato il video sul The De Plian del sito Leu... dell'Eurospin, sì, del ciao, vabbè, di sapone profumi e mi sta piacendo veramente tanto fare questi video. Il prossimo video sarà un video su Top Flop, Top Flop, quello che sarà comunque sì. Ehm, vi parlerò degli stessi prodotti, ma almeno vi faccio vedere i miei stessi prodotti. Parlo dal make up alla cura della persona Se sì, lo so sono noiosa ma pazienza E raga che vi devo dire mi piace a me fare questi video Poi non è che io compro ogni giorno uh, una cosa diversa no Con quello che mi trovo bene io compro ovviamente cioè. mm. quando, parlo tra... Scusa, quando parlo tanto mi si formano queste mm, cose qui queste queste cose qui alla la delle alla alla alla alla alla non alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla fare alla alla ma alla alla alla alla alla alla non alla alla alla alla alla alla alla alla Vorrei guardare più video, non ci riesco perché devo fare anche altre cose a casa, quindi non è possibile, però vabbè devo sforzarmi di fare, condividere di più con voi i video eh, le mie giornate, le mie quotidianità, niente cioè. quindi eh, io sto bene eh, tutti siamo a casa bene, tutti siamo a casa bene e stiamo bene tutti quanti eh, a parte io che due denti spaccati in bocca per la potenza di due starnuti due, tipo dico due starnuti che è tanto però no, sia nervosa che altro, che ansiosa e tutto quanto, la potenza dello starnuto <ride> mi ha fatto sì che mi sono spaccata due denti in bocca non so come ho fatto ma l'ho fatto e lo so non è un bel sentire però è la verità è così ragazze quindi cosa ho fatto? Ho chiamato subito la, eh, il dottore gli ho detto, guardi così così. No, poi ho anche due radici che mi si stanno. Aspettate, cosa vedo io? Questo, se non lo metto a posto, mi casco per terra e anni di disgrazia, anche no. no. ecco fatto. Allora, adesso è lì dietro, no, lo vedevo lì. Nemice, perché mi stavo truccando le sopracciglia. Ah, vi dicevo, ho chiamato il dottore i miei dottori di fiducia di base e mi ho detto che volevo togliermi questi denti e come potevo fare e allora mi ha fatto una ricetta per andare al maxillo facciale e in più mi ha detto che quella dottoressa quando sono andata direttamente al maxillo facciale che devo aspettare almeno fino a un bel po' di tempo perché non mi ha dato l'appuntamento ma non ve lo posso dire perché e privacy, ve l'ho già detto in altri video. Se volete, andate a guardare gli altri video. Comunque, vi ho detto semplicemente che ehm, non potevo stare lì ad aspettare. Ma invece mi sa che devo prendere il farmaco. La batteria scarica, vabbè. E quindi ho preso un farmaco. Sto prendendo tuttora un farmaco che mi aiuta a sconfiggere questa parte qui della, della mia E. Anche sto facendo dei gargarismi. Per, con il colluttorio in modo che tra la medicina tra l'antibiotico e il Colluttorio si sgonfi di più. Voi direte, sì ma non c'entra niente quello che stai facendo Raga, io mi arrancio e mi tocca fare cosa, dice, cosa dicono i medici, cosa dice il chirurgo del maxillo facciale di Sassari Quindi non posso ribellare alle medicine danno, Ai medici scusate che mi dicono. Eh raga è così quindi ragazzi miei, ragazzi miei ehm, sì, mm, praticamente mi devo, questa volta devo fare come dicono loro e niente. Aspettate perché qui ho la coda tutta fatta a schifo, aspetta un secondo. Sì lo so, vedete i capelli disastrati, ma appena posso, me li rilavo anche quelli, mi do una bella acconciata. Allora, non è detto che eh, riesco a fare tutto in quel giorno lì, ma voglio sperare che non appena vengono i miei, ovvero i miei zii, a, a firmare per quanto riguarda questa cosa qua dell'appuntamento. Perché, eh, vabbè, firmare perché cosa? Perché devono fare un intervento e ci cioè vuole sia il permesso mio che il permesso degli altri. Perché purtroppo non sapete certe situazioni miei, quindi... Mi devo anche adeguare, cosa dicono i miei zii, ma anche soprattutto uh, che mi devo operare, perché non posso dire cosa mi succede, però. È bene sempre che ci siamo qualcuno informato dei fatti. Ah, ora sono una cosa più decente, diciamo qua. Sì, diciamo di sì. <ride> non mi fa impazzire, però, meglio di prima, quella era che sembravo, che sembravo troppo boh. Sì, sembravo troppo... Um, vecchietta però vabbè un po di un po di <ride> come dire un po di, di decenza ce la voglio in, questa, in questo video anche se i miei video fanno cagare ma non importa un bel niente potete dire tutto quello che volete voglio continuare a fare video schifosi pazienza poi a me non importa di, di, di avere più chissà, visibil, quanto, chissà quanta visibilità su youtube pazienza Comunque niente ragazze, ragazzi, miei io sto benissimo con questo con il mio canale YouTube. Mi trovo bene, mi trovo bene anche con chi mi guarda e mi segue e, e niente. Quindi, che dirvi, voglio fare video di 8 o 10 minuti, ci riesco, non di più perché poi vi stancate. Comunque, gli altri video sono più lunghi, già vi avviso. Questo invece sarà più corto. Quindi cosa dirvi, per intanto mi stanno levando tante notifiche da Instagram e da tutti gli altri social network che ehm, vabbè sono tantissime Allora Vi ricordo se questo video vi piace mettete un bel like di supporto, un commento e, e se vi iscrivete mi fate un gran piacere Comunque niente Attivate ovviamente la campanella per rimanere aggiornati e noi ci si vede, a un prossimo video Comunque, niente ehm, Oggi ho fatto un bellissimo, una bellissima giornata Non so perché, ma ho fatto una bella giornata cioè, così è ehm, No, non sono uscita, se volete sapere non sono uscita Mi ho pulito tutta casa Ma non ho ancora spolverato in camera mia che perché Non ho ancora spolverato, vabbè Niente Ciao ragazze, un bacio, a presto.